Salve cari amici, eccoci giunti alla quinta parte di questa serie di video dove appunto stiamo affrontando una tematica molto importante che è quella di parlare del Dio alieno nella Bibbia, nella parola di Dio. Per Dio alieno nella parola di Dio non vogliamo intendere, eh, siccome c'è qualche scritto, qualche libro fatto da qualche personaggio, non è proprio che ci vogliamo riferire in modo circoscritto appunto a questo libro, più che altro ci vogliamo riferire alla situazione, come abbiamo già spiegato in eh, tutti i nostri video che abbiamo fatto fino adesso, che sono appunto quattro, questo è il quinto. E come già detto facciamo un piccolo e breve riassunto. Nel mondo ormai da mh, diverse decade, sono circa eh, 60-70 anni, si sono sollevati diciamo, questi predicatori del Dio alieno nella Bibbia e quindi vanno dicendo che nella Bibbia ci sono i marzianini, ci sono gli extraterrestri. Bene, e questa cosa qui non ha mai preso piede eh, in tutte queste decade ma ultimamente, visto tutto quello che è successo diciamo, nel mondo, l'impoverimento intellettuale delle masse e molte altre cose, hanno fatto sì che le persone okay, prendessero come oro colato diciamo, queste, queste fantasie. Okay. Nei video precedenti abbiamo parlato della correlazione che esiste Okay, tra questi eh, ufologi perché poi alla fine di questo si tratta di ufologia uno che ti predica che nella parola di Dio ci sono gli extraterrestri è ufologia punto quindi ti sta proponendo l'ufologia quindi noi abbiamo spiegato che cos'è l'ufologia nei video precedenti specialmente il primo e il secondo e abbiamo dimostrato nel secondo video come l'ufologia è correlata è collegata quindi a altri mondi quali appunto l'induismo e la new age quindi abbiamo diciamo dimostrato questo fra il primo e il secondo video abbiamo mostrato come il, il tappeto di tutti questi di tutti questi movimenti quindi l'induismo, eh, la new age l'ufologia e il dio alieno nella bibbia appunto questi pseudo predicatori hanno un fondamento e che questo fondamento che è il, è il motore portante poi di tutto il pensiero è lo yoga e il kundalini è sono il, è il contattismo sono le meditazioni trascendentali si fanno sedute spiriti, spiritiche e spiritiche ci sono le i, la scrittura automatica ci sono i medium insomma c'è tutto un mondo molto scuro ecco perché ogni tanto viene fuori dal mondo dell'ufologia che diciamo loro si eh, discostano, no? almeno in apparenza, da tutti questi mondi appena elencati, ma ogni tanto mh, viene fuori qualcuno che addirittura ha le, le stigmate le nelle mani e appunto nella fronte. Insomma, vanno in giro con, un, con una croce di sangue in fronte e tutte queste cose. Insomma, succedono cose molto molto strane. Nel secondo video a, abbiamo fatto vedere come... Un canalizzatore ok eh, viene preso viene posseduto da un extraterrestre e quindi diventa una sorta di medium noi sappiamo che nell'era in cui ci troviamo vengono cambiati i termini per esempio oggi la guerra non si chiama più guerra ma si chiama azione di pace insomma e così via: hanno cambiato i nomi a tutto e così anche in questi movimenti ok il medium non viene chiamato più medium ma viene chiamato canalizzatore okay. oppure contattista. Bene, e tutte queste cose sono molto scure e quindi quando noi vediamo che a un certo punto una persona viene impossessata da un eh, extraterrestre ci rendiamo perfettamente conto che c'è una azione demoniaca molto forte. Adesso stiamo riassumendo, insomma vi stiamo semplicemente dicendo le cose che abbiamo già trattato nei video precedenti e lo abbiamo fatto in modo molto tecnico e serio e quindi insomma se siete interessati potete visualizzare i video precedenti in maniera tale che possiate seguire il tutto altrimenti non riuscirete a seguire niente e vi farete giustamente delle domande ma che c'entra lo yoga, che c'entra il kundalini con questi movimenti ebbene c'entra come però appunto bisogna vedere eh, i video precedenti questi ufologi che vanno appunto predicando il dioleno nella nella bibbia non hanno nessun curriculum ok quindi tutti i loro lavori che hanno fatto ok in tutti questi anni tutte queste decade non sono mai stati presentati a una comunità scientifica internazionale che li convalidasse e, e quindi, non potendolo fare, l'unica cosa che hanno fatto, almeno qui nel bel paese, è per anni presentare un sito come garanzia e un forum. Pensate, qualcosa di totalmente ridicolo. Un forum dove chiunque può intervenire per dare una opinione sarebbe, diciamo, il loro biglietto di visita. Alla e questo lo hanno fatto per anni, per circa 6 anni. Alla fine. E hanno cercato il colpo grosso per loro, il massimo che potevano raggiungere, appunto a riunire 3-4 pellegrini, ok? traduttori di Bibbia eccetera eccetera, e hanno fatto una sorta di dibattito e in questo dibattito ovviamente si sono comprati questi malcapitati, infatti costoro sono andati proprio contro le loro radici cristiane. E quindi gli stessi cristiani in questo dibattito pur essendo teologi, professori, traduttori, eccetera, eccetera, hanno detto addirittura che loro di Dio non sanno niente, che non bisogna fare idolatria della carta, che non bisogna, eh, insomma, eh, riconoscere la Bibbia come un libro divino, come un libro sacro, che molti di loro hanno detto che di Dio non sanno niente, che nella teologia non hanno mai trovato Dio, insomma, hanno detto una marea di insomma di frottole e quindi si è capito benissimo che sono stati comprati molto bene dalla massoneria. Adesso stiamo diciamo riassumendo in modo molto drammatico il tutto, quindi questo l'abbiamo diciamo dimostrato nel video numero 4, nel video numero 3, se eh, siete interessati potete visualizzarlo. Pertanto questa è la situazione insomma ci troviamo eh, ad affrontare eh, delle persone che sono bugiarde, che vanno dicendo che la parola di Dio direbbe una marea di cose che in verità non ha mai detto. Vogliono far il tutto per dimostrare che Dio è cattivo, quando loro dicono a sua volta, no ma noi ci limitiamo solamente a tradurre. Invece poi vediamo che non fanno questo, ma vogliono proprio dimostrare che Dio è cattivo e poi si mettono anche a fare ermeneutica, esegesi biblica, cose per, per le quali bisogna avere una certa competenza e che loro non hanno. Allora o fai linguistica o ti metti a fare l'esegesi biblica, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, raccontano una marea di frottole. Eh, presentano la parola di Dio, eh, facendo, fa, facendo finta che nessuno la capirebbe per una serie di motivi che non è vocalizzato il testo, eccetera, eccetera, eccetera. Di questo ne abbiamo parlato nel video numero 3 eh, e anche nel video numero 4. Abbiamo dimostrato come tutto questo è falso. Insomma, abbiamo, lo abbiamo dimostrato veramente in modo molto tecnico. E che dir di più, insomma, mo adesso stiamo un po' riassumendo quello quello che abbiamo detto diciamo nelle puntate precedenti e quindi insomma noi vi consigliamo di guardarli alcuni video durano molto potete vedere un pezzo al giorno 20 minuti mezz'ora un'ora quello che insomma eh, riuscite a fare se siete interessati ovviamente benissimo andiamo avanti insomma in, in questo diciamo in questo lavoro bene quindi in questo video parleremo inizieremo a parlare okay, di un termine che si trova nella parola di Dio è un, un cosiddetto nome di Dio okay? noi abbiamo fatto più di 160 video okay? in, in questi video, almeno in uno di questi abbiamo dimostrato come in verità dire nome di Dio è come dire, è, è abbastanza improprio no? perché in verità Dio non avrebbe, Dio no, non avrebbe Dio non ha nomi, di questo ne abbiamo parlato però si dice normalmente il nome di Dio più che altro sono attributi. Tipo appunto infinito, eternità, eccetera, eccetera, appunto. Bene, comunque adesso per una questione di semplificare il tutto, diciamo i nomi di Dio. Bene. C'è un nome molto ricorrente nella parola di Dio veterotestamentaria che è il nome di El Shaddai. Diciamo sono in verità, sarebbero due nomi, uno è El e l'altro è Shaddai. L si, si traduce con Dio, insomma. Può essere anche una preposizione, come dire che va verso qualcosa, tipo A per, insomma, e così, così via. Ma può essere anche utilizzato come nome di Dio, secondo il contesto. Di questo ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Ora vogliamo soffermarci soprattutto a Shaddai. Loro dicono che praticamente no, eh, il nome Shaddai nessuno sa quello che significa. E tutti che piangono e dicono «sì, è vero, nessuno sa quello che significa». E siccome nessuno sa quello che significa, non c'è Dio. Pensate che razza di ragionamento. Cioè loro vogliono dimostrare che non c'è Dio semplicemente dicendo i nomi di Dio, eh, non sappiamo quello che significano, altri lo sappiamo però significano tutta un'altra cosa, la Bibbia non sappiamo chi l'ha scritta, falso, e quindi non c'è Dio. Quindi tutto quello che... <coughs> che c'è scritto nella Bibbia, nella parola di Dio, praticamente decade, no? Ci sono migliaia, decine di migliaia di profezie, eventi storici, eh, città scoperte che si pensava che non esistevano, che nessuno ne aveva mai parlato, pure la Bibbia ne parlò, e furono poi ritrovate grazie all'archeologia. Insomma, abbiamo decine di migliaia di testimonianze, di prove di ogni tipo, e tutto questo si va a far friggere perché nessuno saprebbe, secondo loro, chi ha scritto la parola di Dio. E questo è falso, perché invece si sa chi ha scritto la parola di Dio. Per alcuni libri non abbiamo la certezza che siano stati quei autori, ma questo comunque non implica nulla, comunque non toglie nulla a quello che è il discorso biblico, benedetto è il santo nome del Signore. Ma adesso non vogliamo parlare di questo, vogliamo rivolgere la nostra attenzione al termine Shaddai. Loro dicono, nessuno sa quello che significa Shaddai. E quindi, anche se fosse, facciamo finta, loro dicono sempre, facciamo finta che c'è scritto quello che c'è scritto. Questo dicono, no? Perché loro dicono che praticamente i, i cristiani direbbero che la parola di Dio è tutta allegoria. Io già, già l'ho detto, chi dice che la Bibbia è tutta allegoria è un satanista, ok, infiltrato okay. o mascherato da cristiano. La Bibbia non è tutta allegoria, la Bibbia non è allegoria. Questo però non significa che nella Bibbia non ci sia allegoria. Di questo ne abbiamo già parlato, perché loro dicono che mi dice dove eh, comincia diciamo, la realtà e finisce l'allegoria e viceversa. Beh, ma sei ignorante se non capisci questo, se non capisci che cos'è un discorso storico, un, una successione di re, una cronologia degli eventi, una profezia, insomma, che il popolo... Di Israele ha fatto questo, ha fatto quest'altro, che c'è stato questo re, c'è stato quest'altro re, che c'è stata una storia Se non capisci che questo è un fatto storico e non è allegoria, ma stai sta messo male Ma di questo comunque ne abbiamo già parlato mm. Poi quando gli fa comodo citano gli ebrei, per esempio noi sappiamo che gli ebrei sono caduti diciamo, nella più totale apostasia dopo aver crocifisso il loro messia e quindi il giudaismo antico è, è morto è nato il nuovo giudaismo e ha preso forza nel Talmud il Talmud dà forza al giudaismo moderno anche se loro rinnegano questo ma adesso non fa parte del tema noi stiamo facendo degli accenni perché sono importanti e ci fanno da tappeto quindi diciamo in questo giudaismo moderno loro ne rinnegano okay, il peccato originale il peccato originale okay, nasce eh, appunto dall'apostasia, dall'ognosticismo, quindi da Simon Mago, quindi siamo intorno al 70 dopo Cristo, al 60 insomma quello che è, e quindi da lì insomma, nasce questo gnosticismo e diventa il tappeto, il fondamento della massoneria. Tutto questo dice, vuole dire o vuole far dire alla Bibbia che in verità non è così, che non ci sarebbe peccato originale. L'induismo abbraccia questo, la New Age abbraccia questo, il giudaismo moderno abbraccia questo, ma la Bibbia non abbraccia questo. Nella Bibbia c'è un peccato originale come se c'è, lo dimostrano mh, tra i tanti esempi che potremmo fare a centinaia, tutta la parte sacrificale della legge che noi sappiamo che la legge normalmente si racchiude in 613 comandamenti per tradizione rabbinica in verità sono di più però insomma normalmente lo si fa in questa maniera e di questi 613 mis o comandamenti insomma ci sono una infinità di comandamenti proprio inerenti al tema del peccato che non è solo eh, il fatto di essere puro, impuro, tamè insomma eccetera eccetera No, è proprio inerente anche il fatto proprio del peccato, della separazione da Dio Il Nuovo Testamento riprenderà questo discorso Ma loro smontando l'Antico Testamento di conseguenza poi fanno a pezzi anche il Nuovo Perché il Nuovo regge sull'Antico, insomma Se Gesù è venuto è perché ci sono più di 315-30 profezie che hanno profetizzato appunto il suo arrivo e questo non è avvenuto per caso e questa non è allegoria. Mi sembra che si sia tutto perfettamente compiuto, ma di questo già ne abbiamo parlato. Quindi quello che loro vogliono fare è come dire far leva sull'ignoranza delle persone che giustamente non sanno niente del cristianesimo e nel mondo cattolico non è, diciamo, per dare addosso, è una critica costruttiva anzi io vi, vi voglio invitare eh, a voi cattolici perché so che molti cattolici ci seguono a leggere la Bibbia loro dicono, ed è vero che eh, in, dicono mezza verità Nel mondo, diciamo, nel mo loro dicono nel mondo cristiano okay, il 90% dei cristiani non ha letto la Bibbia e, no, è falso perché nel mondo cattolico che questo avviene che sono un miliardo e due ma poi c'è un altro miliardo e due che sono... La maggior parte, l'80%, siamo tutti noi evangelici e il restante 20% sono eh, i protestanti. Già abbiamo spiegato questo. In questo mondo, invece, è il 90% che hanno letto tutti la Bibbia. E il 10% no, è tutto il contrario. Scusate, voglio scrivermi una cosa che mi è venuta in mente. E... Ok, no, mi sto scrivendo una cosa che dopo voglio dire, perché poi va a finire che arriva il momento e mi dimentico. Ok, me lo sono scritto. Insomma, eh, di sciocchezze ne dicono ver veramente tante. E, e, quindi, e quindi io vi invito a voi cattolici a invece leggere la parola di Dio e a investire del tempo nella parola di Dio benissimo e, e quindi siccome nessuno diciamo, dei cattolici avrebbe letto la Bibbia praticamente loro trovano terreno fertile perché poi la gente non sa come eh, contrastare diciamo, queste loro eh, eresie Diciamo anche che nel mondo c'è stata, diciamo, ehm, è, è stata fatta un'azione molto malvagia da parte dell'elite che governa il mondo, che vuole far sì che le masse ok, eh, possano eh, perdere eh, il loro raziocinio, l, diciamo... La, la loro personalità, il, il, il loro pensiero indipendente, eh, l'intellettualismo stesso, insomma la cultura delle, ma delle masse è abbastanza scemata e quindi stanno trovando terreno fertile anche per questo. Di ciò ne abbiamo parlato appunto nel video precedente o nei video precedenti. E Insomma, troviamo una serie di fattori abbastanza rilevanti, abbastanza importanti. Bene, ora noi in, in questo video vogliamo affrontare alcune, alcune tematiche. Per dare conoscenza, offrire una conoscenza biblica, diciamo, all'ascoltatore, una, una conoscenza reale, una conoscenza biblica eh, del passo non solamente eh, del passo che trattiamo ma noi trattiamo il passo come va trattato quindi alla luce di un contesto e non decontestualizzando il tutto appunto come fanno okay, questi massoni perché non dimentichiamo che si tratta di un'azione della massoneria okay. Bene. quindi loro dicono nessuno conosce il significato di El Shaddai quindi non c'è Dio pensa un po' non c'è Dio secondo loro per questo Tanto per cominciare Dio non dipende dalla conoscenza di un nome, Dio c'è punto e basta a prescindere e lo ha dimostrato sia con la creazione e lo ha dimostrato anche con la parola di Dio. Poi il fatto che nessuno conosca il termine Shaddai non è vero e falso, il termine, Shaddai, il termine Shaddai sappiamo perfettamente quello che significa ed è oltre non solo la lingua ebraica, a fornirci diciamo, questa risposta ma è anche il contesto biblico che ci fornisce questo vero è che ci sono alcuni aspetti alcuni aspetti di questo nome che non sono chiari e quindi non sappiamo bene diciamo in, in, in per alcuni diciamo per alcune situazioni quello che significherebbe ma per il resto invece sappiamo perfettamente quello che significa. Ecco, loro mettono sempre mezze verità. Normalmente, in modo generico, tutti quanti i vocabolari seri traducono il Shaddai come onnipotente. Ma perché lo traducono come onnipotente? Domanda. C'è un perché? Non è che uno si sveglia la mattina e dice, sai che c'è? Shaddai significa onnipotente. E basta. No, non è così loro traducono on onnipotente per una serie di situazioni, che ovviamente non te lo scrivono quando tu vai e prendi un vocabolario come questo, o come lo Strong, o ce, ce ne sono tantissimi, io ce ne ho veramente una marea di vocabolari, quando tu vai a prendere un vocabolario e leggi onnipotente, non è che lui ti dice perché gli ha messo quel nome lì, onnipotente, ma questo lo devi sapere tu, tu che studi la Bibbia e che conosci la Bibbia siccome noi facciamo questo le cose le sappiamo quindi noi siamo abilitati anche per insegnare quindi eh, Shaddai okay, viene tranquillamente e in modo corretto tradotto come onnipotente ma è molto di più ora Shaddai viene tradotto da onnipotente da praticamente tutti i, i, i lessici, i dizionari biblici di ebraico antico Seri, praticamente da tutti Quindi questo è molto importante Tutto il rabbinato serio okay, Traduce El Shaddai come onnipotente Che poi loro ti vanno a fare il nome di un rabbino Che si è venduto alla massoneria Perché voi sapete che ci sono preti, pastori come me e, e rabbini che sono molto seri E poi ci stanno alcuni ok, Di questi qua, in tutti gli ambiti Che si sono venduti alla massoneria questo accade nel cattolicesimo, accade nel protestantesimo, accade nella chiesa evangelica e accade anche in mezzo ai rabbinici. L'abbiamo visto con l'ultima conferenza che c'è stata fra questi ufologi e questo mondo pseudo cristiano come questi cristiani hanno palesemente dimostrato di essersi venduti alla massoneria. E quindi, praticamente, loro ti citano dei personaggi che si sono, appunto, venduti alla massoneria e dicono tutto il contrario di tutto. Ma nel rabbinato, ok, ufficiale mondiale, in tutte le yeshiva eh, di Israele, di Gerusalemme, di Evronne, insomma, eccetera, eccetera, eccetera, del mondo, eh, il Shaddai viene tradotto tranquillamente come un impotente. E non che non si sa quello che significa. Noi... Abbiamo e continuiamo sempre a studiare insomma, con, diciamo, eh, con questi ambienti giudaici per una serie di motivi, perché per quanto riguarda m, molte cose che si trovano nell'Antico Testamento fanno degli studi formidabili. Non dimentichiamoci che loro sono, è scritto nel Nuovo Testamento, i detentori degli oracoli di Dio. Poi, per quanto riguarda la parte messianica, hanno il velo negli occhi e per anche altre cose. Quindi, come è scritto, prendete il buono e rigettate il male. Quindi noi che abbiamo studiato con loro e con questi rabbini anche di Gerusalemme, vi potrei fare i nomi anche di diverse scuole, ma insomma non mi va anche per una questione di privacy personale. Noi conosciamo qual è il pensiero generale dei rabbini, e non è quello che loro vi vanno dicendo, vi vanno insegnando, sono tutte frottole. Quindi Shaddai è sempre stato tradotto con onnipotente, ma da tutti quanti, Punto. Che poi loro ti vanno a prendere una persona, due persone, quello che è, trova il tempo che trova, vi stanno vendendo il fumo. I più accreditati teologi al mondo cattolici, evangelici, protestanti vi diranno le stesse cose che vi stiamo dicendo noi bene ripeto per altri aspetti El Shaddai ha un significato abbastanza oscuro quindi c'è una parte di questo nome che non si riesce a capire esattamente quello che voglia dire e quella è una cosa poi c'è invece un'altra parte che invece si capisce perfettamente in questa parte Rientra perfettamente il significato onnipotente, Bene. questo è molto importante. Adesso ve lo faremo anche leggere. No, nel nostro, eh, potrei farvi vedere pa parecchio. Comunque, nel nostro, intanto vi faccio vedere questo. Poi prendo la webcam e ve lo faccio vedere a sua volta. Shaddai, ok. Vogliamo cominciare adesso a prima di passare alla dimostrazione. Okay, da un punto di vista scritturale nel suo complesso, che Shaddai significa onnipotente, vogliamo invece soffermarci proprio nella parte proprio letterale del termine. E quindi che facciamo? Dividiamo la parola, troviamo la radice della parola. Quindi Shaddai ok, si divide in sha è una cosa, è una sillaba, e poi dai, ok. Noi sappiamo che una... In ebraico antico una sillaba può essere aperta, può essere chiusa. Una sillaba può avere una vocale, ma eh, non può avere più di una vocale. Quindi ogni sillaba deve per forza avere una vocale, tranne, mo lasciamo stare i dittoni, eh. parlo in modo non, eh, generale. Però può avere più consonanti, una sillaba può essere eh, aperta, può essere chiusa, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dividiamo sta parola, Shaddai, e So due sillabe Shaddai. Benissimo, vogliamo vedere un attimino la funzione. Ok, ehm, no, prima di vedere la funzione, vogliamo vedere qual è il come si chiama. La radice. La radice di Shadai è Shad. Questo è molto importante. Ecco. La voglio andare un attimino a prendere nel vocabolario, così la vediamo insieme. Shaddai allora Shaddai Shin ci troviamo nella Shin allora eccolo qua eccolo qua Shaddai benissimo ho trovato la parola Shaddai ve la vorrei far vedere allora. eccola qua questa è la radice di Shaddai e sta per Shad, vedete? qui c'è una Shin e una Dalet poi vabbè sotto c'è il Patah, eccetera eccetera qui c'è il puntino sulla destra che significa appunto che è una Shin e non è una S e significa, guardate qui si vede un po' male sta telecamera, non vale niente E vabbè, sta per Petto, Seno, Mammella, Poppa quindi shaddai significa appunto Shad, scusate significa Petto, Seno, Mammella, Poppa e questo è molto, molto, molto importante. Mentre invece, Shaddai, eccolo qua, Shaddai, qui c'è scritto, appunto, c'è una Shin, una Dalet e una Yod, con due Patach. Ok, nome divino dal significato tuttora incerto, ma di solito si traduce come onnipotente. Benissimo. Tuttora incerto per alcuni aspetti non per altri benissimo ora però attenzione perché vogliamo fare una cosa molto importante vogliamo dividere la parola Shaddai e eh, al di là di quello che significa il termine Sha, vogliamo un attimino vedere quello che significa il termine Dai quindi andiamo a prendere il Dai e quindi Dalet allora dalet eccolo qua allora andato troppo indietro allora dai eccolo qua dai dai significa se voi riuscite a leggere perché questa telecamera è quello che è dai significa abbastanza sufficiente e necessario questo è molto, molto, molto importante. Bene, fermiamoci qua. Benissimo. Bene, cari amici. Voglio chiudere qua. Questo vocabolario è un vocabolario scientifico, ok? E come questo ce ne sono altri. E vi potrei far vedere anche altri vocabolari. Ma insomma, questo è più che sufficiente. Mi preme segnalare... Che questo vocabolario, se tu vai in una libreria ebraica qui in Italia, per esempio quella di Roma, ok, vai lì e chiedi un vocabolario di ebraico antico, gli ebrei ti danno questo, loro usano questo. Sapevate ciò? Ebbene, ve lo vogliamo dire. Insomma, è un vocabolario avallato anche dagli stessi ebrei. Bene. Allora, abbiamo visto che Shad è la radice di Shaddai. E abbiamo visto che Shad significa petto, mammella, poppa, seno. Quindi alcune persone che hanno apostatato nella Chiesa, diciamo, in, ge in generale, eh, hanno utilizzato questo per bestemmiare il nome dell'Ideo Altissimo e hanno cominciato appunto a dire che Dio ha il seno, eccetera, eccetera. Insomma, hanno proprio cominciato proprio a bestemmiare, a bestemmiare. ma eh, questi sono dei bestemmiatori. Invece noi vogliamo invece rappresentare da, da questo che stiamo esaminando il significato esatto e preciso del termine Shaddai. Allora, se Shad è la radice, e quindi porta la parola, e quindi Shad significa seno, eh, poppa, mammella, petto, ok? Significa che praticamente... Dal seno, dalla poppa nasce la vita perché c'è l'alimento, c'è la forza, c'è il nutrimento. Questo è molto importante. È un discorso puramente spirituale, oltre che il Signore ci dà anche eh, la vita fisica, materiale e quindi l'alimentazione, quella fisica materiale. Benissimo. Quindi Shadde significa questo. Ah, poi il termine invece dai, ok? Il termine dai abbiamo visto che significa abbastanza, sufficiente e necessario. A sua volta però c'è un'altra parte della, della parola, appunto la prima sillaba che è shah. Se tu vai a studiare l'ebraico antico noterai che shah è un, un qualcosa di, di correlativo, ok? quindi che ti indirizza, ti, ti manda avanti, diciamo che o colui che o cui o il cui. Ok, benissimo. Quindi in questo caso è bene prendere colui che. Quindi sha è colui che. Benissimo. Dai sta per abbastanza, sufficiente, Necessario quel che è sufficiente, quel che basta, quindi sciaccolui che è sufficiente e necessario e abbastanza per appunto la radice dice poppa, allattare petto, quindi per dare vita, per dare nutrimento, quindi per dare forza, quindi per dare vita eterna. Ecco qui il significato del termine Shaddai. Semplicemente facendo un'analisi della parola, noi ci rendiamo perfettamente conto di quello che significa Shaddai. Ma questi vanno dicendo nessuno sa quello che significa Shaddai. Aspetta, nessuno sa, per alcuni aspetti, in alcuni... Eh, in alcune situazioni ci piacerebbe sapere esattamente quello che vuole significare in quel contesto, in modo diciamo generale c'è un qualcosa che sfugge e allora magari lì è un po' incerto ma noi sappiamo perfettamente in modo diciamo linguistico quello che Shaddai significa e lo abbiamo visto alla luce proprio di un fatto benissimo ora però perché Normalmente si traduce con onnipotente se nell'analisi linguistica abbiamo visto quello che abbiamo visto per un semplice motivo, perché noi dobbiamo prendere sempre la parola di Dio okay, nel contesto e non isolata, cioè noi dobbiamo prima conoscere bene la parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse, dopodiché allora possiamo iniziare a studiarla, poi quando l'abbiamo o mentre la studiamo dobbiamo iniziare a capirla, poi la dobbiamo metabolizzare e solo dopo possiamo iniziare diciamo a concretizzare quindi rappresentare quello che appunto il passo vuole dire. Se io vado in, in Genesi 17.1 noterò che per la prima volta appare il termine Shaddai. Se voi andate in Genesi 17:1 noterete questo. Ora voi vedrete Genesi 17:1 e ve lo ve lo ve lo voglio eh, prendere, gloria a Dio. Allora, Genesi 17:1 Allora Scusate, lo, lo vado a cercare. Allora, intanto Ok allora ve lo vado a cercare eh? allora eccolo qua Genesi 17 allora sta caricando eccolo qua questa è la parola facciamo Genesi 17 eccolo qua e qui abbiamo appunto Genesi 17,1. Eccolo qua. <coughs> allora, se voi vedete qui, in Genesi 17,1, per la prima volta appare il nome El Shaddai. Ok, Benissimo. Quando appare, adesso qui non stiamo nel linguaggio or originale, però voi vedete, qua dice il Signore, «Io sono il Dio onnipotente». Qui c'è El Shaddai, il Dio si dice El. E onnipotente, ok. Shaddai, nel testo originale troverete questo. Potrei anche farvelo vedere nell'originale, ma insomma, adesso non è il caso. Benissimo, quindi voi vedete che qui c'è appunto il Shaddai. Per la prima volta, se voi adesso leggete tutto quanto il passo, che probabilmente già conoscete. Voi vi renderete conto di una cosa molto eh, importante che sarà questa cosa che darà luce appunto al significato di Shaddai come onnipotente. Abbiamo una situazione, ci sono due persone, uno è Abramo, l'altro è appunto Sara. Se voi notate Abramo ha, eh, ha 100 anni, ok? E in, in verità qui ce n'ha 99, ok? ma poi dopo, insomma, quando nascerà Isacco, ce ne avrà 100. E Sara ha tipo 90 anni, una cosa del genere. Quindi sono due persone molto vecchie, che non possono più avere figli. Quindi, da un punto di vista umano, ok? è impossibile che Abramo e Sara possano appunto fare un figlio. Benissimo. Ora che cosa succede? Che arriva il Signore e si presenta con un uomo nuovo, che non aveva mai utilizzato fino a quel momento infatti se voi andate a leggere i testi originali prima di Bereshit 17 prima di Genesi 17 non troverete mai il nome El Shaddai quindi si presenta per la prima volta con questo nome El Shaddai e quindi sta per fare un, una, una cosa nuova vediamo quello che sta per fare e appunto lui dice io e Shaddai farò sì che tu uomo di 99 anni e tu donna di 90 anni ok possa partorire un figliuolo incredibile quale dio può avere una potenza del genere domanda appunto il Shaddai, colui che può ogni cosa quindi colui che è onnipotente ma non solo fa questo oltre a questo ok e ricordiamo che poi a, que a quell'età Sara non aveva neanche più il ciclo mestruale, questo verrà messo nero su bianco, quindi era proprio impossibile, quindi qui si parla proprio di un'azione molto potente. Oltre a tutto questo, questo grande Dio, El Shaddai, okay, gli fa una serie di profezie e sono le seguenti, dice appunto eh, tu diventerai... Eh, allora, aspettate che voglio intanto chiudere qua. Ok. Perfetto. Allora, intanto eh, gli fa insomma una serie di profezie e gli dice Allora, caro Abramo, intanto io ti dico che tu non solo avrai un figlio, ma sarai padre di una moltitudine in che non si può neanche contare, perché come sono le stelle del cielo numerose, così sarà la moltitudine che uscirà da te. Quindi una cosa del genere, metterla in pratica, è veramente impossibile, altro che alieni ed extraterrestri. Poi gli dice «tu stesso diventerai una nazione». Ora immagina qualcuno che venisse a casa tua e ti dicesse una cosa del genere e ti dice se tu avrai un figlio oppure se hai 100 anni non ha nessuna importanza da te usciranno eh, una infinità di nazioni usciranno e tu stesso diventerai una nazione, insomma una cosa veramente formidabile poi gli dice la nazione che uscirà eh, da te professerà sempre la fede in me incredibile. Infatti noi abbiamo visto come in 2000 anni di diaspora Israele, gli ebrei non hanno mai lasciato la fede nel Dio altissimo, mai. Ed è l'unica nazione che dopo essere uscita fuori dalla propria terra non solo è ritornata nella propria terra per profezia, ma ha mantenuto la propria religione Magari se è abbastanza inquinata come stiamo vedendo non riconoscono più il peccato originale, insomma sono caduti in apostasia ma comunque continuano a professare la fede nel dio vero, nel dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e continuano a portare avanti la Torah e tutto il Tanakh ebraico insomma quale nazione ha mai fatto una cosa del genere quindi qui El Shaddai gli sta dicendo proprio questo bene ripete ancora un'altra volta e ribadisce io sarò il loro Dio e poi fa anche altre profezie. Insomma, fare una cosa del genere, cari amici ascoltatori, è impossibile se non sei non potente ma onnipotente. Ecco qui il significato onnipotente per quanto attiene il termine Shaddai. Avete capito da dove viene questo, questo significato? Non è che, come, come dicono loro, i teologi si alzano una mattina e dicono sai che c'è? Facciamo questo. No, non è facciamo questo. C'è uno studio. Qui non è una teoria, non è un ipotizzare, è un dato di fatto. Okay. Benissimo. Premetto che diciamo, la parola l'ho divisa, ovviamente io conosco l'ebraico Biblico, Non sono un professore Già l'ho detto Ma lo conosco Lo so leggere Conosco le regole Alleluia Ho fatto questo lavoro Gloria a Dio E a, appunto a capire Da dove nasce il termine Onnipotente Poi a sua volta Io lo spiego E lo insegno agli altri Ma lo dimostro Biblicamente E anche da un punto di vista linguistico Questo è molto importante Benissimo Bene cari amici Scusate Ok, abbiate pazienza. Non so, insomma, eh, il discorso è, è molto lineare. Oltre a questo significato, poi si aggiungono altri significati, che El Shaddai è strettamente collegato, correlato alla figura, alla figura patriarcale. I patriarchi di Israele sono tre, Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi vediamo che per la prima volta appare appunto ad Abramo in, in Genesi 17 continuerà poi ad apparire anche agli altri, gloria a Dio e quindi è sempre stato vincolato diciamo con queste tre unità Abramo, Isacco e Giacobbe tant'è vero che quando appare lo stesso a, a Mosè, Mosè Rabbeno okay, in ehm, Esodo capitolo 6, mi pare verso 3 e dice, insomma, io sono, insomma, sono Dio, eccetera, eccetera, e dice, eh, io non mi sono mai fatto conoscere, ok, con questo nome, ai padri, ok, perché ai padri si faceva conoscere con El Shaddai, c'è cioè tutta una storia di questo, ne abbiamo già parlato, quindi Dio ribadisce che con il nome di El Shaddai era strettamente collegato appunto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ecco qui l'ulteriore significato che ha Shaddai, che è appunto il Dio dei padri. Quindi traducendo tutto quello che abbiamo visto alla luce sia del contesto biblico e sia della parte linguistica, Shaddai significa il Dio Onnipotente, dei padri che può ogni cosa, che eh, è più che sufficiente, è più che necessario, è, è più che tutto per sfamare, allattare, aiutare, dare vita, eh, non solo in questo, in questo mondo, ma anche vita eterna. Ecco qui il significato del termine Shaddai. Sia la luce del contesto biblico sia alla luce appunto del significato linguistico. Che ne pensate? Loro dicono, nessuno sa quello che significa El Shaddai. Quindi non c'è Dio e tutti che piangono e dicono, sì, sì, è vero, non c'è Dio, non c'è Dio, non c'è Dio. Ci sono gli UFO, sì, ci sono gli UFO, Dio è un alieno, sì, Dio è un alieno, tua suocera è un alieno, pure mia suocera è un alieno, esatto, sì, sì, bravi, bravi, me, battetevi il petto e tutti che si battono il petto. Insomma, questo è il livello intellettuale delle persone che vanno appunto a queste conferenze. Poi loro fanno finta di tenerci molto a queste persone infatti lo vedo quanto ci tenete, gli raccontate una marea di frottole, pensate quanto ci tenete, immaginate se non ci tenevate. Poi veniamo noi e gli diciamo la verità e loro ci accusano e dicono sapete che parlano male di voi, dicono che voi non siete in grado di capire, no, veramente siete voi che, che, che li prendete in giro e noi gli stiamo dicendo la verità e li vogliamo far svegliare. Poi si mettono a parlare degli ebrei e dicono che gli ebrei poverini non capivano niente là nel deserto, che hanno visto stufo, che ha, hanno visto stalieno e che è, erano gente eh, culturalmente molto, come dire, di basso ceto. Poi danno addosso agli ebrei. Considerate che in questo momento gli ebrei sono la nazione più formidabile al mondo, che ha vinto più premi nobili e più... E più tutti i premi possibili immaginari, considerare che lo stesso cellulare se esiste grazie alla tecnologia ebraica, ma di questo ne abbiamo già parlato bene, tutto questo che noi abbiamo, abbiamo detto ok? È, è avallato tranquillamente dalla comunità scientifica quindi questo è molto importante quindi noi non è che ci stiamo inventando qualcosa stiamo dicendo cose buone, cose vere, cose avallate, okay, da una commissione internazionale scientifica. E in più ve lo abbiamo dimostrato, con tanto di testi, con tanto di ragionamento alla luce di tutte quante le scritture. Oltre a tutto questo, vi vogliamo fornire un ulteriore dato che Shaddai, ecco qui, quando si dice significato incerto. Okay. Quello che noi abbiamo visto, insomma, di incerto lì non c'è niente, però ci sono alcune cose... Oltre a queste che sono incerte, per esempio, si dice, qui entriamo nell'incerto, si dice che Shaddai potrebbe altresì significare colui che protegge le porte di Israele, per una serie di motivi che adesso qui non stiamo a trattare. Però lì è incerto, non è che siamo molto sicuri, però guarda caso, guarda caso, che da sempre, da millenni, da millenni, eh, nella Nella Mesusa, okay, Chi conosce la parola di Dio Sa che nella Torah Ci sono i comandamenti Uno di questi comandamenti Era quello di attaccare Sugli stipiti delle porte Ok? La, la legge delle E quindi tramite la Mezusà okay. Dentro la Mezusà Si metteva un rotolino okay, Con un verso scritturale Insomma Eccetera eccetera eccetera In questa Mezusà gli ebrei hanno sempre messo il nome El Shaddai e ci hanno scritto colui che cura le porte di Israele. Ecco qui. È incerto questo, non è che si può dimostrare al 100% che significa questo. Quindi è incerto, è un significato incerto. Qual è il nome, il significato del nome El Shaddai? Diciamo, si dice incerto perché... Ci sono situazioni, ok, dove si viene appunto a riscontrare che eh, appunto è incerto, è una possibilità anche se molto quotata, però diciamo è abbastanza eh, è vaga come, come posizione. Ma tutto il resto che abbiamo detto non è vaga per niente, è completamente eh, stabile e comprovata. Benissimo. Interessante notare... Come poi gli ebrei quando tradurranno il, il Tanakh ebraico okay, con i Targumim, eh, ne abbiamo già parlato di questo, la parola eh, Shaddai la tradurranno con metatron. Di questo ne abbiamo parlato anche nel giudaismo antico, insomma, un video che abbiamo fatto. Interessante notare quando tu vai a sommare la parola Metatron ti dà 314 e guarda caso Shaddai fa proprio 314 noi sappiamo che la scrittura quando utilizza il termine Shaddai si riferisce non al Padre non allo Spirito Santo ma si riferisce a Gesù quindi al Figlio che ne pensate? nessuno sa quello che significa Shaddai? non è vero e anche se fosse questo annullerebbe l'esistenza di Dio? affatto no e tutto questo, qualora fosse, comunque avvalerebbe il fatto che ci sono degli alieni, eccetera, eccetera, eccetera? Assolutamente no. Sono tutte sciocchezze, gente che è involucrata col mondo dell'occultismo, della massoneria, della new age, dell'ufologia, eh, dell'induismo... Eh, di tutte queste pratiche quali appunto meditazione trascendentale scrittura automatica sedute eh, contattisti eh, insomma tutto questo mondo oscuro e satanico eh, molto pericoloso dal quale dobbiamo stare molto lontano state lontano da tutti questi movimenti mi raccomando bene con questo terminiamo con eh, questa parte appunto e vogliamo passare alla seconda parte e eh, la seconda parte, appunto nella seconda parte, tratteremo il termine Olam. Olam.